Grazie Presidente. Allora, questa proposta è stata eh, discussa nelle commissioni congiunte politiche sociali e patrimonio politiche abitative. È una proposta di delibera che eh, ha eh, l'intenzione sulla carta di superare addirittura l'emergenza abitativa eh, attraverso un semplice contributo all'affitto, una tantum, eh, nella quale noi come commissione abbiamo valutato o, ehm, una serie di eh, criteri non ritrovabili e rintracciabili in questa delibera per esempio non c'è la somma che deve essere data ai soggetti cui deve, dovrebbe essere erogato poi si tenta eh, i proponenti tentano di fare un mix tra un'accoglienza indiscriminata solo perché c'è un bonus residenzialità e si parla di una residenza a Roma da cinque anni ma non è che coloro che al limite no, avrebbero la fortuna di ottenere questo bonus residenzialità eh, riuscirebbero a risolvere la propria emergenza abitativa, non è così assolutamente che riteniamo possa essere risolta. Tant'è che addirittura si parla di famiglie e soggetti in situazione di transitoria difficoltà economica, ma poi, andando a vedere il reddito ISE delle nuclei familiari a cui verrebbe elargito questo bonus, si tratta di persone con reddito non superiore a 5.000 euro. Eh, che possono, può aumentare fino al 25% in più per persone con particolari caratteristiche di fragilità quindi è un reddito talmente basso che una tantum eh, da elargita con queste modalità non ha assoluta, riteniamo non abbia assolutamente nessun tipo di valore no? il governo ci ha abituato un po' a queste tantum che però all'atto pratico non risolvono le questioni tantomeno possono risolvere questioni croniche quali quelle dell'emergenza abitativa come commissioni stiamo lavorando sul rinnovo eh, di nuove de delle delibere eh, per esempio come commissione patrimonio della 163 del 98 e presto sarà protocollata anche in collaborazione con i municipi ehm, riteniamo che questa proposta sia assolutamente insoddisfacente per tutta una serie di motivi quelli espressi e eh, sicuramente anche nella forma, no? prima si parlava della forma e della sostanza, anche nella forma effettivamente sembra un regolamento ma poi non scende in quei particolari di un che dovrebbe avere un regolamento, quindi assolutamente no, dobbiamo affrontare l'emergenza abitativa da più punti di vista, tutti strutturali e con la Commissione stiamo facendo un lavoro proprio in questo senso, in collaborazione con l'assessorato.